mister Mike, come il sole e la luna. Easy music. C'è il sole e la luna, tu il mio porta fortuna. Entraiati in riva al mare, baby Io che cerco ancora a te Ora vieni via con me Ti porto a fare un giro in Porsche Cayenne yeah. Baby so che sono meglio del tuo ex Baby andiamo via con me Ti porto a casa ti offro un drink Forse è meglio se faccio free drink E le tue amiche che ci provano con me sono più stupide, forse più stupide Loro che non hanno capito il nostro gioco Noi Purchase che saniamo so troppo Ora vieni con me Siamo come la luna e il sole, baby Prendiamoci sta noce, baby. baby Solo per te e me, me. Prendiamoci sta scena come il sole e la luna piena Ho ascoltato te Balliamo stanotte Siamo solo io e te Più bella scena non c'è Balliamo come la stella più luminosa che c'è Easy Music Non chiedo nient'altro che te sei un figurino baby E hey, tu sei la mia scena preferita del mio film Ora vieni sotto le coperte e lasciami i sentimenti Baby voglio te Non mi importa niente del tuo ex Baby ti porto alle Bahamas Forse è meglio alle Maldive Fossi nato ricco a fare i film fritti con Justin Bieber Baby voglio te Come il sole la luna baby Il sole e la luna, il sole e la luna Tu il mio porta fortuna. Ora salta in macchina baby Ti porto a fare un giro con me Ti porto a cena dove vuoi te Basta che saremo solo io e te Ora cosa mi rimane di noi? Baby il tuo cuore è dentro di me Hai la tua vita dentro di me Siamo uno splendido disastro insieme Ma senza di te la mia vita non ha senso Baby io ti dedico l'universo L'universo